Antonio è lanciato una bomba, una bomba carta, come si dice a Roma. Salve, ho 33 anni e lavoro in un'azienda che si occupa di logistica sanitaria, di progettazione e realizzazione di ambienti a contaminazione controllata, per lo più dedicate all'allestimento di terapie antiblastiche personalizzate in cliniche ed ospedali. Ovviamente all'interno delle clean room bisogna ricavare spazi in classe A per manipolare soluzioni iniettabili sterili e in tal senso si scelgono sistemi a circuito chiuso, robotizzati o più banalmente cappe. E qui si apre un universo. 1. Ci sono in commercio cappe compliant alle DIN 12980 tedesche in classe A2 a parziale di circolo, ma ci sono anche cappe certificate. Qual è la differenza? è sicuramente un fattore economico importante che porta molti a scegliere le cappe Compliant secondo le DIN 12980, è corretto? La normativa di riferimento non risulta essere molto chiara, ad esempio le cappe in classe A2 possono essere convertite in B2 collegandola ad un sistema di estrazione che permetta l'espulsione all'esterno dell'area esausta anziché ricircolarla all'interno della green room dopo ulteriore filtrazione EPA come accade per le A2 non canalizzate. In caso di canalizzazione degli esausti questa se non ricordo male deve superare il colmo dell'edificio di almeno un metro e mezzo anche nel caso in cui ci fossero ulteriori filtrazioni a valle dell'estrattore EPA carboni attivi il che è già un grosso controsenso dal momento che è consentito anche l'utilizzo delle cappe A2 che non sono affatto canalizzate le ASDR si comportano tutte in maniera differente talvolta chiedendo dei bandi la, predisp la predisposizione delle canalizzazioni talvolta non chiedendola quando ad esempio sussistono difficoltà oggettive esempio clean room al piano terra di un edificio di 10 piani che richiederebbe una canalizzazione lunga decine e decine di metri queste ed altre domande spesso trovano risposte poco convincenti ti ringrazio Antonio, guarda veramente è stato spunto di riflessione e eh, di un articolo, come ti dicevo, quindi troverai le risposte all'interno di un articolo quanto più dettagliate possibile, ne sono soffermato perché c'è un po' di confusione nelle alcune affermazioni e quant'altro che magari uno che non è tanto tecnico o qualcuno che si approccia al mondo di cui parli potrebbe insomma, interpretare male, quindi ho voluto fare chiarezza in un articolo in quanto ad esempio viene citata la classe A2 non è, non è così, cioè le classi, le cappe vengono gestite, vengono suddivise in classe 1, classe 2, classe 3 e poi hanno le varie tipologie, quindi tipologia H, tipologia A, tipologia B e quant'altro, quindi da questo punto di vista eh, nell'articolo trovi la, un attimino la, la risposta ben dettagliata eh, per quanto riguarda brevemente, per dare uno spunto veloce, risposta eh, visto che parliamo di ambienti che sono eh, utilizzati per la lavorazione di chemioterapici, di eh, preparati farmacologici antiplastici, eh, quello che ti dico e che ti ho anche riportato in articolo è che <coughs> in genere vengono. Eh, bisogna seguire le linee guida della ISPESL. la ISPESL velocemente dice che ci devono essere un x tot di ricambio orari che sono maggiori di 6 e mh, soprattutto quello che specifica è che debba essere utilizzato un sistema eh, come una K eh, secondo le DIN 12980. Qual è la grossa enorme differenza tra una K che è una K in classe 2 di sicurezza biologica DIN 12980 e una K in classe 2 di sicurezza biologica che non è sotto DIN 12980 ma che fa capo alle 14644 alle 12469 e anche la DIN 12980 fa capo alle 12469 eh, quindi è un'aggiunta. Un la differenza grossa sostanziale sta eh, proprio a livello eh, strutturale ad esempio quindi eh, una delle cappe questa è la DIN ha eh, dei filtri epacito anche sotto il pianale dei filtri epa molto grandi che possono permettere di trattenere il, le sostanze il, diciamo le polveri del chemioterapico e quindi eh, ora non sto qui a scendere troppo nel dettaglio perché lo trovi nell'articolo questa è un'enorme un differenza per vari motivi che poi andrei a vedere ed è fondamentale che questa cappa poi sia eh, collegata all'esterno quindi quando tu mi dici che le ASL chiedono organizzazioni non chiedono le organizzazioni a volte non sanno neanche loro bene che cosa è che devono chiedere Sappi che è una cappa che lavora con cancerogeni che possono essere chimici eh, come la formaldeide eh, da questo punto di vista come una sostanza chimica come la formaldeide eh, oppure una sostanza un po' più polvorulenta sempre cancerogena come possono essere i eh, preparati per farmaci antiplastici. I chemioterapici di questo tipo eh, devono essere canalizzati all'esterno quindi il cancerogeno va canalizzato all'esterno punto non è che possiamo girarci molto intorno per questioni di sicurezza mi dici che deve andare all'esterno al di là dell'edificio del colmo più alto un metro e mezzo e quant'altro questa è una tematica che rientra un po più nelle missioni in ambiente quindi al testo unico ambientale sulla parte emissioni eh, però, sì, insomma, indicativamente ci sono dei requisiti da adottare, un metro e mezzo, un paio di metri. Poi, se ci sono delle situazioni che devono essere portate a eh, dichiarazioni, insomma, proprio e certificazioni degli impianti, ci devono essere punti di prelievo e quant'altro. Per la parte filtrazione, è un punto interrogativo, anche lì, sempre facendo capo al, a quello che è il testo unico eh, prima di mettere in ambiente ci sono dei casi in cui vanno filtrati e in alcuni casi non, non c'è eh, questo requisito fondamentale non è obbligatorio. Eh, queste cappe già hanno tre stati di filtrazione all'interno quindi ti dico non vedo questa grandissima necessità di filtrare ulteriormente. Eh, fate attenzione a quelli che sono i canali perché portarlo a 10 20 metri 30 metri può essere un problema sì però questo non può diventare un, un problema per gli operatori piuttosto che l'ASL, e quindi da vedere in sede di gara spesso queste gare vengono fatte un po' così no? anche con i piedi perché non c'è un vero tecnico, un'analisi un, un tecnica che si possa fare sì, se vuoi prendere la norma diciamo, ah, bisogna mettere una K secondo din, stanno eh, bisogna fare degli ambienti nelle, nei, nei semi interrati ma si può fare questa cosa Cioè, ce l'abbiamo gli spazi per poter portare un canale a 30 metri? troviamoli? sì, no, boh, vediamo, cioè, quindi insomma, magari in fase progettuale a monte bisognerebbe fare questo tipo di analisi fino ad arrivare perché poi si creano strettoie, vengono utilizzati i corrugati, eh, a volte ho visto collegamenti a impianti anche ad erazioni per pur di dire eh, che è stata collegata o canali che, che vanno nel contro soffitto, eh, ne ho viste tantissime però all'occhio che arriva diciamo ah, sì ok la cappa è canalizzata anche io eh, onestamente se non apro il controsoffitto io non lo so se la cappa è canalizzata all'esterno o c'è il, il troncone, me ne accorgo quando poi mi chiamano come è successo e gente che in questa casa, era formal day, gente che sentiva male, aveva problemi, bruciavano gli occhi, non si capiva e davano la colpa a noi, tra virgolette che le cappe dicevamo che funzionavano invece non era vero, scendendo nel dettaglio non è che le cappe non funzionavano, le cappe funzionavano bene il problema è che se eh, fisicamente le colleghi dentro il controsoffitto, eh, cioè il collegamento ovviamente non l'ho fatto io perché non mi sarei mai permesso di fare una cosa del genere e quello, la Formal Dede ricaderà giù, te la respiri e, te la... e ci sono tutte le problematiche del caso quindi insomma mh, spero di averti risposto molto velocemente ma ti ripeto ho fatto un articolo ad hoc su questo perché veramente spunti, hai dato dei spunti interessanti, hai parlato delle classi, hai parlato della DIN 12980 insomma è stato sicuramente interessante quindi se anche tu ti trovi a... nel mondo del grafico, ti invito a a leggerti quest'articolo e qual è la cappa indicata.